Allora signori, benvenuti, siamo ufficialmente in diretta, uh, benvenuti alla puntata di oggi che è analisi del 2020 e previsioni per uh, il futuro. Prima di presentarvi i nostri ospiti, in realtà oggi uh, l'ospite iniziale sono io, in quanto sono quello che di solito non siete abituati a vedere su questa pagina del gruppo uh, toscano. Sono Thomas Carbet, per chi non mi conoscesse, oggi sarò il moderatore in versione. Uh, come ha detto il nostro uh, caro Tolli l'altro giorno un po' presentatore oggi scopriremo chi sono gli ospiti, quali sono i temi eh, e andremo ad approfondire qualcosa che è sulla bocca di tutti come è andato questo 2020 e dove sta andando a livello immobiliare questo 2021 allora vi presento gli ospiti di quest'oggi allora innanzitutto salutiamo Fabrizio Tolli, CEO di Gruppo Toscano S.P.A. buonvenuto, buonasera Tolli buonasera a tutti Seguono invece tre rappresentanti proprio della rete. Buonasera anche a Giada Calzolari, dal broker di Milano Bocconi. Buonasera, buonasera a tutti. Igor Cavicchi, broker di Roma Fregene. Buonasera, buonasera a Bruno. tutti. Ciao Thomas. E Bruno Bengasi per broker Centro Catania. Benvenuto anche a te Bruno. Ciao e buonasera. Buonasera a tutti. Allora signori, come dicevamo, l'argomento la, della giornata, in questa live, spieghiamo un po' il format e come si svolgerà. Siamo in diretta per parlare, siamo a fine anno, quindi se state guardando questa diretta live per l'appunto è il 29 dicembre del 2020, Ne veniamo da un anno assolutamente particolare e siamo qui per confrontarci su quello che è stato quest'anno e appunto il futuro che prevediamo per l'anno 21. Stiamo tutti un po' aspettando uh, questo 2021, uh, c'è grossa attesa, ci dobbiamo un po tutti un po' togliere forse lo stress dalle spalle di quello che è stato un anno assolutamente particolare e cercheremo di capire in questa diretta come gli affiliati presenti, l'azienda, come la Gruppo Toscano ha affrontato appunto quest'anno e quali direzioni stiamo prendendo per l'anno che verrà. Lo faremo attraverso una serie di domande, quindi abbiamo preparato delle piccole interviste che vedremo insieme ci conosceremo meglio quindi parleremo e entriamo nello specifico e vi chiediamo anche una cortesia sapete delle domande questo è il bello dei social diciamolo fatele assolutamente qui sotto siamo a disposizione per rispondere a quelle che sono eventuali domande se ce le mettete online la nostra splendida regia che tra l'altro ringraziamo la regia del gruppo Toscano ci sono Federica e Nello alle nostre spalle che stanno facendo un lavoro meraviglioso che hanno organizzato uh, tutto questo insieme proprio all'azienda Fatecelo online e le mettete in sovraimpressione per poi rispondere. Quindi scrivete chi vorreste che rispondesse alla domanda e poi risponderemo direttamente dal vivo. Siamo live, approfittate. Allora, di... signori, se me lo consentite per, ditemi di sì cortesemente, per Cavalleria, mi rivolgerei a Giada con la prima domanda, visto che c'è una, una rappresentante delle... Poterosa è quest'oggi. Uh, già da cosa entriamo proprio nel vivo: eh, se ne parla: eh, vieni da una zona e in una zona assolutamente centrale. Quindi parliamo di uno dei posti, forse, che è stato l'emblema di questo anno, e, e non per cose purtroppo sempre positive. La città uh, non solo di Milano, ma tutta la Lombardia è stata abbastanza colpita, come sappiamo, zona assolutamente uh, particolare. Chiara, com'è stato quest'anno? Come l'hai vissuto a livello professionale come agente immobiliare? Come è andata? Raccontaci un po'. Beh, insomma, febbraio è stato un mese piuttosto, direi, no? Che ci ha, ci ha colto abbastanza di sorpresa. Eh, mi sono trovata professionalmente disorientata, come penso tutti coloro che fanno la mia attività oggi. Qualcosa che non aveva un precedente nell'immobiliare, soprattutto. Noi stiamo parlando di lavoro oggi, quindi... E mi sono posta tante domande, soprattutto come lo potrò affrontare, eh, quanto durerà, eh, quali contromisure adottare. Eh, insomma, soprattutto la prima settimana è stata molto forte, l'avvento mediatico, eccetera. Eh, però eh, è stato bello trovare un'azienda che... Eh, ci ha contattato uno a uno, posso dire, eh, dandoci alternative, spiegandoci un pochino come reagire a questa situazione e soprattutto, come tante persone guardano l'oroscopo tutte le mattine, noi mi ritrovavo a vedere eh, l'incoraggiamento professionale, eh, non motivazionale basta, ma di soluzioni, di eh, nuova attività, eh, di, di Andrea Toscano in particolar modo, mi, mi è venuta in mente questa questa situazione che accadeva tutti i giorni, insomma. Beh, assolutamente deve essere stato appunto all'inizio complicato e magari un po' anche di paura. no? Togli, eh, questo però a questo punto ci porta ad un punto importante, perché l'affiliato, in questo caso, tutte le agenzie hanno vissuto un momento uno scossone, eh? ma immagino che anche la responsabilità del brand, in questo caso proprio l'azienda, ci fossero tanti quesiti, tante domande ma ho visto che eh, siamo entrati subito in fase operativa come è stato questo 2020 visto dal dietro le quinte dell'azienda? Beh allora che dire Thomas allora innanzitutto è chiaro che anche per noi c'è stata noi abbiamo una responsabilità maggiore quindi insomma perché abbiamo la responsabilità di tutta quanta la rete e quindi è inutile negarlo un momento di sbandamento di sbandamento insomma così di riflessione su quello che stava succedendo ce l'abbiamo avuto anche noi durato qualche ora e abbiamo preso immediatamente le contromisure noi abbiamo diciamo 38 anni di esperienza abbiamo superato molte fasi difficili del, del, del mercato immobiliare basti pensare insomma alla crisi degli anni 90 eh, quindi la eh, guerra del Golfo, oppure Tangentopoli, oppure la crisi dal 2008 al 2013 e così via. Certo, una situazione del genere era completamente nuova anche per noi, perché rimanere chiusi eh, in casa senza poter uscire, indubbiamente non è una situazione che si vive eh, spesso nella vita, ecco e ci auguriamo di non viverla più. Quindi diciamo che abbiamo cominciato a prendere le eh, contromisure. E devo dire sì eh, indubbiamente il primo che ha sporonato tutti è stato proprio l'amministratore delegato della Toscano S.P.A. Andrea Toscano che eh, ha sporonato tutti a partire immediatamente e da lì noi abbiamo diciamo, eh, valorizzato innanzitutto gli strumenti che già avevamo a disposizione e che Spesso venivano trascurati dalla nostra rete. Noi abbiamo una piattaforma con strumenti utili per l'acquisizione, abbiamo il nostro CRM, quindi il gestionale di richiesta clienti, oppure avevamo già i virtual tour attivi per gli immobili o i video per gli immobili. Ecco, indubbiamente questa fase. Eh, ci ha consentito a tutti quanti di accelerare e se mi consenti ovviamente pesando ehm, sempre le parole però questo covid è stata anche come un po tutte le crisi che avvengono nel mondo è stata per noi anche un'opportunità sempre tra virgolette eh, di accelerare il passo e di eh, far entrare in maniera eh, pre preponderante proprio la tecnologia nella nostra attività eh, lavorativa. Noi durante il lockdown, ad esempio, abbiamo creato la nostra agenzia virtuale che ha permesso quindi ad ogni nostro eh, agente di potersi collegare live con il cliente poter mostrare lui magari eh, il video, il virtual tour dell'immobile, eh, raccogliere degli incarichi, abbiamo quindi immediatamente messo a disposizione della rete la modulistica di tapile con firma digitale, insomma, quindi eh, ovviamente abbiamo preso delle contromisure. Per quanto riguarda eh, la comunicazione interna eh, abbiamo fatto eh, del nostro canale WhatsApp eh, che esisteva già prima un canale che insomma ci ha permesso di poter condividere con tutta quanta la rete diciamo quello che avveniva è stato un momento per dare le indicazioni di cosa bisognava fare e soprattutto un momento anche di condivisione cioè i nostri affiliati avevano modo di poter apportare le loro esperienze attraverso delle loro dichiarazioni in questo canale che eh, aiutassero altri nostri agenti a capire che quella strada che stavamo percorrendo era la strada eh, corretta. Abbiamo messo in campo eh, ovviamente implementato i meeting online settimanali con il management, noi diciamo che eh, tutta quanta la rete almeno due volte al mese la incontriamo per fare un po' un'analisi sull'andamento commerciale, questi sono meeting di indirizzo commerciali, quindi motivazionali e di indirizzo commerciali e addirittura durante il lockdown eh, questi incontri eh, sono stati addirittura settimanali, quindi eh, eravamo tutti in campo, eh, cioè dagli area manager eh, agli amministratori delegati, quindi sia io per la gruppo Toscano, Andrea Toscano per la rete diretta, perché Ecco, voglio anche precisare che noi siamo l'unico gruppo immobiliare, almeno per chi ci ascolta e non è del gruppo toscano, l'unico gruppo ad avere una rete di proprietà eh, in tutte le regioni d'Italia e eh, la rete in franchising e quindi noi siamo sul campo, avvertiamo subito i cambiamenti e quindi cerchiamo di eh, insomma mettere rimedio immediatamente. Eh, a, a situazioni spiacevoli che avvengono che non dipendono da noi come questa ma che avvengono insomma da situazioni naturali e quindi abbiamo fatto questi incontri settimanali eh, appunto come dicevo eh, gli amministratori delegati eh, gli area manager addirittura il nostro presidente come sapete il nostro presidente Lario Toscano incontra, incontra tutti i nuovi entrati cioè, noi siamo talmente vicini eh, veramente all'affiliato che ecco, noi addirittura ecco, incontriamo i nuovi entrati per dare dei suggerimenti, dei consigli e per stimolare le nuove risorse a far bene. Insomma, cercare di fargli capire che questo è un settore molto interessante. Durante il lockdown, per esempio, abbiamo eh, dato indicazioni di cambiare eh, la nostra scuola di formazione, da eh, scuola di formazione in presenza a webinar online sulla piattaforma, quindi siamo stati eh, immediatamente catapultati eh, in un mondo più tecnologico e quindi siamo andati online anche con la nostra formazione. E poi, sempre durante il lockdown, abbiamo dato impulso di stravolgere la nostra scuola di eh, formazione e quindi da, da Toscano Lab è diventata Golden Domus Academy, il Golden Domus è il nostro premio, quello che vedete qui alle mie spalle è il premio che noi diamo ai migliori eh, risultati dell'azienda ogni anno, quindi noi facciamo la serata Golden Domus dove invitiamo eh, tutti gli affiliati a partecipare e consegniamo diciamo il premio di fine anno e quindi abbiamo dato input di stravolgere anche qui la nostra scuola di formazione eh, cercando di unire alle indicazioni di carattere commerciale anche gli aspetti psicologici, quelli mentali, di come affrontare l'attività non solo cosa dire ma anche come farlo quindi è una cosa un po' più difficile questo è un obiettivo che è già in corso e che nei prossimi anni diciamo verrà man mano completato insomma. Ecco, quindi questo è quello che abbiamo cercato di fare nel periodo. Poi abbiamo fatto ovviamente comunicazione esterna nei confronti dei clienti, dove gli abbiamo comunicato che eravamo operativi, come si potevano mettere in contatto con noi, cosa potevano fare, vedere gli appartamenti in video, in video in virtual tour e così via. Pensa, Thomas, che noi abbiamo venduto appartamenti senza che il cliente abbia, potuto vedere, abbia visto fisicamente il mobile solo attraverso un tour virtuale, cioè ha visto l'immobile attraverso il tour virtuale e ha raccolto eh, l'offerta. Questo è avvenuto soprattutto al nord Italia, dove magari la mentalità e l'uso della tecnologia è sicuramente più... Eh, comune alle persone insomma ecco no, le, Però, solle, vedo, vedo giada che infatti annuiva nel frattempo che stava dicendo questa cosa è, è proprio la testimonianza no? è bello ecco. vedere eh, non solo l'entusiasmo ma questo racconto eh, spero che anche perché vi do una notizia ci sono quasi 100 persone che ci stanno guardando in diretta che ringraziamo tra l'altro per essere Uh, qui oggi siamo a cavallo delle feste quindi è anche a cavallo dell'orario del pranzo quindi li ringraziamo nuovamente ma vedevo come dicevo Togli Giada che giustamente a noi va dicendo sì è avvenuto un qualcosa di estremamente uh, vero adesso Togli io faccio una piccola provocazione se, se me lo consente questo ovviamente è, è bello vedere e sapere quello che è il punto di vista dell'azienda però approfitto che ci sono qui altri due broker in questo caso due titolari di impresa e che vivono tutto il giorno a stretto strettissimo contatto con i clienti e con le situazioni eh, approfitto che ci siano Igor prima e Bruno poi ma stessa domanda per entrambi cioè eh, io ho notato Uh, come giustamente diceva Giada grandissima comunicazione anche da parte di Andrea, di Andrea Fortunato Toscano, ai quali al quale abbiamo fatto i complimenti per essere iperpresente come il resto dell'azienda in un momento in quello che è stato un momento difficile no? serviva la serviva essere presenti e far sentire che nessuno era stato abbandonato o lasciato al proprio destino su una situazione che nessuno di noi aveva mai affrontato prima di Marzo Ma Igor, domanda, domanda proprio diretta, eh, tra tutte queste iniziative qual è stata la tua impressione, cosa hai percepito da affiliato e come l'hai vissuta in questo caso di tutte le cose tra l'Academy, il fatto di webinar, co come si è vista da, da dietro le quinte di chi stava al lavoro in quel momento? Beh, eh, io mi rifaccio a quello che diceva poco fa Fabrizio. Eh, sicuramente il sentirsi eh, assistiti, appoggiati in ogni istante è stato qualcosa di, di importante, soprattutto in quel momento. Eh, abbiamo riportato, diciamo, nelle nostre case quello che era il lavoro d'ufficio alla fine. E io faccio parte di quel gruppo di persone che durante la chiusura, lockdown, siamo riusciti a vendere due case facendo soltanto virtual tour eh, motoristica digitale eh, e naturalmente contatti soltanto virtuali, alla fine. Sicuramente, eh, i, vari, i vari webinar, le riunioni virtuali sono state importantissime per, eh, per chi lavorava con noi, per chi lavora con noi, perché comunque sia eh, era l'unico modo per stare uniti, poi alla fine, quindi per avere un punto di di sostegno diciamo che in un anno particolare c'è stato uno sviluppo importante poi alla fine perché abbiamo ripreso in mano cose che prima avevamo ad esempio i virtual tour ma utilizzavamo poco poi naturalmente con il lockdown è diventato eh, il virtual tour la videochiamata la modulistica digitale sono diventati fondamentali nel nostro lavoro e oggi fortunatamente riusciamo a mettere in atto quello che, che abbiamo appreso quest'anno quest'anno alla fine quindi stato molto importante sicuramente ottimo, grazie mille Igor della testimonianza eh, Bruno, allora abbiamo nominato qui si nomina spesso ovviamente il nord Milano, eh. situazione Catania cosa ci racconti invece da una zona che viene nominata spesso ma non, me, non, non abbastanza eh, Catania sostanzialmente siamo stati tutti travolti dalla situazione immagina che eh... Io inizialmente pensavo, ho detto vabbè ci siamo pure sentiti con Tolli il giorno prima della chiusura eh, per capire un po' magari psicologicamente come eravamo, come era la situazione, no? Io ho detto a Tolli guarda io sono abbastanza tranquillo, uh, so come, come dici che è una uh, crisi uh, non economica uh, ma uh, penso proprio che è come se stessimo chiudendo in estate, no? cioè ci faremo 15 giorni a casa, 20 giorni a casa, torneremo di nuovo uh, per come eravamo prima, cioè se io chiudo ad agosto, chiudo una settimana, due, tre settimane, e poi ritorno. In realtà siamo stati travolti proprio dall'azienda, eh. cioè dopo meno di due giorni <ride> eravamo molto più impegnati di prima, fortunatamente, e questo ci ha aiutato veramente tanto a livello uh, psicologico, perché eh, la situazione l'abbiamo vissuta tutti, è stata una situazione veramente drammatica Quindi a, a normale, eh, eh, sostanzialmente eh, eh, siamo stati travolti positivamente perché c'è stata eh, in ogni caso l'incontro settimanale per poter fare il punto della situazione. delle indicazioni importantissime perché eh, abbiamo utilizzato quello che avevamo a disposizione, quello che già avevamo, lo abbiamo potenziato e in realtà lo stiamo continuando ad utilizzare. Eh, le, le riunioni le continuiamo a fare tranquillamente, velocemente, tramite webinar, i corsi, perché per noi qui in Sicilia è difficile riuscire, cioè io eh, mi ricordo prima per fare dei corsi di persona ci organizzavamo, andavamo a Roma. Ora in un attimo abbiamo l'opportunità di poter eh, eh, incontrare eh, la, la direzione dal, dal Presidente, agli amministratori delegati della società Uh, cosa che potevamo fare pure prima in realtà uh, non lo facevamo non, non, non ce n'era stata la necessità uh, utilizzare la camera virtuale con uh, i clienti noi lo stiamo continuando a fare pure ora Cioè noi avevamo l'opportunità, oggi avremmo l'opportunità di poter uh, gestire determinati appuntamenti prima capitava l'appuntamento che ci diceva il cliente sai non posso venire ho difficoltà ho difficoltà a parcheggiare quindi magari la, la gestione del cliente che noi facciamo mensilmente non uh, Uh, non riuscivamo a farlo riuscivamo a farlo con difficoltà a me capita spesso oggi di incontrare sistematicamente il cliente in camera virtuale tutto questo sono delle indicazioni che ci sono state date e che diremente eh, eh, penso tutti ci riteniamo fortunati di essere stati travolti dall'azienda positivamente e nello stesso tempo che fortunatamente ho, ho positivamente eh, visto che è stato accettato da tutta da tutta da tutto il gruppo, cioè da tutto il gruppo Catania. Eh, noi ci siamo diversi abbastanza bene. È stato difficile, ma abbiamo concluso delle compravendite durante il lockdown eh, che avevamo in corso. Abbiamo iniziato delle trattative e concluso proprio settimana scorsa una trattativa che era eh, iniziata nel periodo di, di chiusura. Uh, con la, la modulistica editabile, eh, sicuramente non ci siamo mai fermati, questo qui è il motto del periodo di chiusura. Quindi ma, mai fermi, questa è la testimonianza assolutamente importante e, e questo signori oggi salutiamo anche gli altri affiliati ovviamente che ci stanno guardando oltre a chi ci sta seguendo eh, come rappresentanza to, togli anzi Fabrizio direi che sono delle testimonianze veramente belle eh, allora vado un pochino più magari se me lo consenti uh, in, in una domanda che qualcuno mi ha detto ma è una domanda un po' politica ma in realtà non lo è perché è un tema centrale del quale nell'immobiliare parliamo sempre spessissimo e quindi andiamo dritti su un tema uh, ovviamente importante e del quale magari invitiamo anche chi ci sta seguendo a mandarci delle domande o dei commenti a riguardo, togli la domanda, Fabrizio. È, è questa: cioè, si parla spesso nell'immobiliare di franchising, sì, franchising, no. Famosa indipendenza eh, del marchio: voglio stare da solo perché altrimenti poi cose brutte possono accadere se invece <coughs> in un gruppo. Quando in questo caso, eh, ormai, negli ultimi 25 minuti abbiamo largamente parlato. Uh, di questi scenari che sono stati un vantaggio assolutamente per chi faceva parte della Gruppo Toscana di affrontare una situazione in maniera appunto essendo un po' come ci stava ricordando Bruno, in base di cose uh, buone e sane, come ci ricordava anche prima Giada ed anche Igor La domanda oggi a questo punto è: quanto pesa secondo uh, l'esperienza che possiamo riportare, essere affiliati? Quanto è stato importante in questo lockdown e perché? Lo è stato la maggior ragione di essere affiliato a Toscana. Ma guarda, allora, io adesso sono l'amministratore delegato del gruppo Toscano, mi occupo dello sviluppo del franchising, quindi è ovvio che dico: eh, insomma, pesa moltissimo. Conviene cioè, affiliarsi, affiliarsi da, a, a, un di... un eh, conviene affiliarsi a un gruppo e conviene affiliarsi al gruppo toscano. Però io mh, non vorrei fare questo spot. Io vorrei fare invece una riflessione. Allora, partiamo da un'analisi un che fanno studiosi nel campo de, del franchising, dello sviluppo delle reti in franchising e così via. Esiste sempre una correlazione tra l'andamento positivo del mercato e la crescita degli affiliati in quel settore, in quel settore economico. Quindi, se parliamo di mercato immobiliare, la relazione aumento delle compravendite, aumento anche delle agenzie in franchising. Ecco, questo evidentemente mi fa riflettere su un punto che eh, forse gli agenti immobiliari, soprattutto in Italia, percepiscono il franchising come un costo, un investimento, un qualcosa al limite da approcciare in un momento in cui c'è disponibilità economica. Le cose vanno bene, e allora accedo al franchising. Ora, le cose vanno bene, uno che ha un suo marchio va bene, fa il suo fatturato, certo, entrare in una rete significa fare un salto in avanti, un balzo in avanti, quindi se sei ovviamente stimolato a crescere e vuoi fare un salto di qualità, indubbiamente eh, scegliere un gruppo in franchising, non voglio dire toscano, o da altri, un gruppo in franchising che ti dà assistenza eh, chiaramente eh, per me è un po' come un matrimonio quindi ecco va fatta una scelta molto ponderata con grande attenzione da entrambe le parti però sicuramente scegliere un gruppo ti dà uno slancio però la riflessione invece è questa cioè è proprio in un momento di difficoltà che invece avere un gruppo al fianco come appunto hanno testimoniato eh, i nostri eh, tre affiliati, ma io potrei dire: possiamo sentire tutti i nostri affiliati. Io spesso, quando parlo con persone che ci chiamano dall'esterno, che vogliono informazioni sul nostro franchising, io dico: Guardi, eh, sa che c'è io quello che le ho detto? Io adesso gliel'ho detto: potrebbe sembrare insomma una vendita, sa che c'è ascolti qualche nostro affiliato chieda informazione a loro senta le loro impressioni e si faccia un'idea insomma, perché io non è che voglio stare qui a convincere, a fare il venditore io faccio l'amministratore delegato mi occupo anche dello sviluppo del franchising eh, però insomma, ecco, invito sempre a confrontarsi con gli affiliati però dicevo, soprattutto in un momento di difficoltà, invece è utile avere un gruppo al fianco. Ecco, quindi forse il franchising è percepito troppo come un costo, un investimento poco sostenibile. Io, quando poco prima ho parlato con una persona, ad esempio di Perugia, che chiedeva informazioni e gli ho detto immediatamente: lui mi ha detto, Guardi, mi potrebbe interessare, ma quanto costa? Io gli ho detto, Guardi, qui non è un problema di quanto costa, glielo dico subito: eh, Ci dobbiamo piacere. Eh, non è un problema di quanto costa, perché lei spende di più di quello che spenderebbe con noi, molto semplice, molto semplice. Quindi, eh, noi dobbiamo trovare la persona giusta, eh, perciò ci dobbiamo piacere. Eh, infatti, poi parlando, gli ho chiesto quanto investe in pubblicità e così via, insomma, gli ho fatto capire che effettivamente con noi spenderebbe meno, ecco, quindi, eh, Ecco, dovremmo cominciare a valutare il franchising eh, come una forma di assistenza e di aiuto, soprattutto nei momenti difficili. Insomma, e quindi, eh, insomma, ecco, questo è quanto, insomma, non mi far fare spot. <ride> No, Fabrizio, Fabrizio, diciamo una cosa io oggi vi parlo da, da, da Perugia quindi se poi mi dici chi è magari lo andiamo a trovare nei prossimi giorni sprendiamo un caffè vediamo quello che è possibile fare intanto vi riporto e chiedo anche aiuto alla regia stanno arrivando dei commenti veramente belli cioè degli affiliati ma non solo cioè abbiamo in questo caso Daniela Angelini che ci dice Confermo le parole di Tolli i franchising conto Toscano è un investimento e non un costo abbiamo invece Marco Amato. Dei che poco fa ci diceva grande Giada e anche Gabri Fama indubbiamente far parte di un grande gruppo ci ha dato non una ma cinque marce in più quindi un bel feedback e anche Palladino Andrea che dal 2001 hanno del mio ingresso in Toscana, posso dire che questa <ride> azienda non si è mai fermata. Mi riferisco alla formazione alle campagne pubblicitarie alle tecnologie impiegate ma soprattutto nella vicinanza dimostrata a partire dal singolo affiliato. Fino all'ultimo consulente mirato come da mentalità che ci contraddistingue. E, e sono tutti, signori, parole meravigliose: sono commenti che stanno piovendo dopo l'intervento dei tre e di Fabrizio dei commenti meravigliosi. Ha detto, ah, salutiamo anche chi si è unito adesso in. Diretta, i numeri stanno salendo e stiamo facendo audience, signori, quindi stiamo, stiamo diventando un po' degli influencer. Questa è parte del gioco dei social. Luca, compiani che salutiamo: il franchising non è un costo, ma un investimento. Ciao anche a Luca e grazie dello strepitoso commento. Quindi, continuano poi i commenti, spero che ci siano spesso iniziative simili, credo che si riferiscano alla, alla diretta e poi tutta una serie di saluti, uh, orgogliosa ci dice Camilla invece di essere un franchise in Toscana l'assistenza e il sostegno continuo all'azienda ha permesso a me e alla mia agenzia di superare serenamente le difficoltà sopravvenute nel periodo del lockdown con nuove prospettive e metodi di lavoro grazie anche a te Camilla veramente del, del feedback, ma allora visto che siamo nel, nel mood come dicono quelli bravi che non sono io, pa passiamo un po' alle soluzioni eh? perché abbiamo parlato di questo 2020, ormai siamo anche tutti un po' forse uh, pieni, un po' carichi no? di sentire parlare di come è stato solo questo 2020, siamo già tutti proiettati nel 2021. Allora chiedo a ah, Giada, cosa stiamo facendo, cosa stai facendo in agenzia, come ti stai preparando e quali prospettive ci sono per questo 2021, cosa ti aspetta e cosa stai facendo per raggiungere i tuoi obiettivi? Allora adesso abbiamo esperienza di quello che ci è accaduto, quindi come nella vita quando si fa esperienza si riesce a gestire la questione una, con un occhio diverso, no? anche con una mentalità differente, e quindi stiamo più concentrati, questa è sicuramente la, la parola chiave secondo me del 2021, concentrazione perché abbiamo imparato che non si deve mai abbassare la guardia, eh, stare come si dice a Milano sul pezzo… <ride> È, è la soluzione migliore per superare per iniziare bene l'anno ecco ottimo, ottimo grazie Giada allora io. invece Igor a Fregiane come ci stiamo organizzando ma io confermo quello che dice Giada sicuramente <coughs> l'essere concentrati ma anche consapevoli di quello che di quello che abbiamo vissuto e di quello che poi ci aspetta quindi sicuramente ci saranno strumenti nuovi altri alcuni li stiamo già, li stiamo già sondando e noi ad esempio a Fregena abbiamo inserito nuove risorse proprio perché crediamo in, in questo progetto quindi voglia di crescere voglia di, eh, di affrontare a pieno, cioè a pieno regime il 2021 quindi senza paura e con, eh, con tanta positività in questo momento bene, bene Igor, grazie eh, Bruno, stessa domanda, commenti da Catania come sarà questo 2021 e come ti stai organizzando? Io direi che ci stiamo organizzando con l'apertura di un nuovo ufficio, quindi il terzo su Catania, eh, buona abitudine, ormai eh, la Toscano cresce nei periodi di crisi, come Tolli è andato a espandere Milano, il secondo ufficio di Catania è partito nel 2010 con ottimi risultati, quindi il socio eh, Paterniti eh, è fra i primi dieci, è stata terza agenzia a livello nazionale, quindi Catania diciamo che si difende bene, eh, e ora in piena pandemia diciamo che siamo, abbiamo iniziato i lavori, abbiamo preferito demolire, eh, eh, le, le, fare le demolizioni dell'ufficio col 2020 per iniziare a ricostruire nel 2021, quindi abbiamo appartato proprio l'impresa settimana scorsa con eh, il mio socio eh, Nicolosi, Sebastiano Nicolosi, eh, L'impegno era quello proprio di iniziare i lavori e fare le demolizioni nel 2020 per iniziare a ricostruire un uh, sicuramente positivo 2021. Quindi questo qui è, è il nostro obiettivo. Sicuramente continueremo ad utilizzare le nuove tecnologie e quelle che già avevamo, che magari utilizzavamo poco, perché in realtà avevamo veramente tanto, però uh, solo nel caso di necessità e di bisogno uno tira fuori le armi, no? Cioè, magari prima avevamo tanta roba, uh, ma ci siamo resi conto nel periodo di marzo-aprile che tutta quella roba che, che, che avevamo ci è stata veramente di grande aiuto. Cioè, il T-Plat, la nostra piattaforma, uh, nel periodo di, di marzo-aprile, diciamo che è stata veramente una, una salvezza. Eh. Quindi, eh, e ho risposto, penso, pure alla domanda che, che volevo uh, che hai fatto a Toldi, Cioè, conviene aprire un franchising o meno io dopo vent'anni siamo al terzo e, e abbiamo degli altri progetti in futuro quindi decisamente sì come risposta se conviene stare in franchising oppure no lo consiglio a chi magari eh, da solo non, non è stato travolto positivamente dagli eventi ma è stato purtroppo travolto negativamente perché magari non ha avuto l'ancora di, salve di salvezza questo è quello che mi sento di dire... Grazie, grazie grazie Bruno, stanno arrivando tra l'altro dei bellissimi commenti, Sebi Nicolosi ci dice grazie a Gruppo Toscano riusciamo a cavalcare le onde e dice anche un grande signor Bengasi, abbiamo adesso un, uh, commenti anche diretti proprio ai singoli, ai singoli titolari uh, allora io direi che però a questo punto io chiedo al popolo della rete in questo caso a chi ci sta seguendo, agli altri 100 che sono collegati, io direi che visto l'entusiasmo è visto Tutta, questo è un piccolo spaccato di quello che il gruppo toscano ha messo in gioco, io direi che un applauso virtuale ai broker e a Fabrizio qui presente, vada fatta, voi ne mettete come, come si fa nei social, qualche like, qualche cuoricino, qualche commento, eh? è il momento giusto per farlo, vediamo una pioggia di commenti e di like per dire che avete gradito questa diretta. Prima però di passare direi che la chiusura togli, Fabrizio, in questo caso è tua. Direi togli, ormai c'è di lei, mi sto ascoltando i bordi del tuo, ma devo lavorarci un po'. Allora Fabrizio... Perché maniera... sono vecchio, ma perché mi vedi vecchio? Oppure... Assolutamente il rispetto del ruolo, Fabrizio. Allora, la domanda è questa. Diciamo che eh, oggi siamo a due giorni dalla fine di quest'anno, Uh, un augurio, guarda, l'augurio che veramente ti senti in chiusura, siamo uh, in questo momento in chiusura, di dare a chi ci sta guardando, chi ha affariato, ma anche a chi no, per il 2021 che andiamo ad affrontare. Guarda, io penso che il 2021 sarà sicuramente <ride> migliore del 2020. <ride> Se non fosse altro, perché, come dico spesso, il 2020 è iniziato bene e poi è arrivata una situazione inaspettata così all'improvviso oggi noi eh, tutti quanti abbiamo preso consapevolezza abbiamo cominciato a eh, convivere con questa situazione e chi più chi meno a prendere le contromisure e quindi siamo abituati a questa situazione poi adesso il vaccino che eh, insomma è stato già messo in campo eh, quindi aiuterà sicuramente pian piano ad uscire da questa situazione quindi io vedo diciamo dal 2021 in poi come anche le previsioni dei centri studi importanti come nomisma eccetera fanno cioè 2021 sostanzialmente appunto prevedono un livello stazionario delle, delle compravendite eh, quest'anno ad esempio nel periodo di lockdown eh, si prevedeva addirittura un crollo del 30 per cento del mercato immobiliare e le ultime previsioni di nomisma vanno tra un 15 e 17 per cento. Soprattutto il mercato più colpito è il mercato del commerciale e dell'industriale, un pochino meno il mercato del residenziale. Insomma, quindi tutto lascia ben sperare che eh, la situazione eh, vada pian piano in via di miglioramento. Noi, dal canto nostro, Continueremo con, eh, con la tecnologia, con l'utilizzo di nuovi strumenti, noi abbiamo eh, l'information technology toscano, diciamo, è al nostro interno, da dove vi chiamo, nella palazzina accanto, eh, dove appunto eh, sono collegato, eh, abbiamo dei nostri dipendenti che si occupano di fare software, quindi strumenti per la nostra rete e quindi proprio adesso nelle prossime settimane uniremo al nostro software della valutazione immobiliare anche il, un software che ci permette di avere dei report con dati significativi sull'andamento dell'immobile e l'andamento dell'immobile anche ad un determinato prezzo faremo implementeremo la nostra piattaforma con un, diciamo, un applicativo del, del censimento. Abbiamo eh, già messo in campo in questi giorni eh, un applicativo eh, che serve per una gestione più accurata lato acquirente, perché indubbiamente l'aspetto legato al, al, all'acquirente è un aspetto sempre più importante. Poi continueremo appunto con l'innovazione della nostra scuola di... Di, di formazione insomma la golden domus academy noi siamo molto fiduciosi eh, in qualsiasi situazione di mercato si può far bene l'importante è essere positivi ed è reagire eh, quando c'è una guerra c'è chi si arricchisce e chi si impoverisce ecco eh, e questo dipende molto dalla forza con cui noi reagiamo dalla nostra capacità di reazione e soprattutto di vedere il futuro in maniera positiva e quindi dobbiamo cercare di cogliere dai momenti di difficoltà eh, come dicevo prima eh, le opportunità che possono venire fuori e questa eh, ripeto per moltissime aziende è stata anche un'opportunità per capire come si può operare in maniera diversa? Ma, ripeto, non parlo soltanto del settore immobiliare, ma insomma un po' di, anche di altri settori e così via. Insomma. Quindi mi sento di poter eh, lanciare eh, una parola di fiducia sul 2021 grazie grazie mille Fabrizio io direi che sarebbe difficile aggiungere qualcos'altro eh, se non chiedo alla regia di poter chiudere con un commento appena arrivato di Antonello Abbondanza che eh, vorrei che fosse proprio il light di questo 2021 con una, con una bellissima testimonianza che vi leggo eh, sono affiliato da poco più di un anno se non mi fossi affiliato avrei chiuso a marzo scorso con il primo lockdown. Nel frattempo a Montesilvano tre agenzie, tra cui Gabetti, hanno chiuso. Buon anno a tutti. E con queste parole, signori, direi che uh, ci salutiamo. Vi auguro un 2021 strepitoso all'insegna, ovviamente, dell'immobiliare e, perché no, della Gruppo Toscano. Signori, è stato un piacere essere qui con voi quest'oggi. Ci sentiamo presto e buon immobiliare a tutti. A presto! Saluti! Tchau.